Ebbene oggi. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Danny e Marco007. E come vedete lui è andato avanti nella storia per consigliarmi ciò che fare. Ciò che devo fare. Perché sì. lui non si ricorda un cacchio, ma... I video che si ricorda ma non si ricorda... Sì, da questo punto in poi niente. Non è vero. Ci sì. ho fatto un casino di domande e non, non, non... non ho risposto a me. Sì, vabbè. Decisi di trovare... Decisi a trovare i cromagnoni, vi rabito, i miei compagni. Si diressero verso il canyon di Cromagna. Che cosa volevano i Floro Sapiens? E dov'era il Riccardo con il cuore puro? Benché tenessero un ritmo sostenuto i nostri eroi non scorsero mai i Floro Sapiens. Ma Mario non era tipo da rompersi con il suo passo lesto gli evo ne avrebbe raggiunti. E con i suoi... E con i suoi potenti baffi li avrebbe sterminati. Pizza, tavolette e cromagnoi. Croma... crom cromo. Roma. Ok. Consiglia che ci fa il dialogo. Guarda la Giulia, abbiamo raggiunti. Yeah! Non credo! Non penso proprio, come fai no. a vedere fino là? Ci sarà un casino di tubi! E di rocce, in mezzo! Oh vabbè, solo lui tuo... Vedi pure nemmeno Mario riesce a vedere quella porta. Usa, oh, no. usa Bowser per ucciderli. Oppure. Molto più facile ucciderli con Bowser. Molto più facile ucciderli con Mario. No. Oh guarda, una bacca. Frutto primordiale. E togli to una coda cavallina. Si, sì. Ops. Ha <ride> rimbalzato. Puoi, puoi togliere anche il frutto primordiale e mangiarti una, una, una coda cavallina. Mmm, yam! Poi perché coda cavallina? c'è la coda in cavallo? Il bello è che lo squaggio. Ok, il nuovo la... tipo di squig, squag o squag che sia. Non penso che sia stato squag. Squag. Ah guarda, ho trovato il modo per uccidere le piante piranha Vedi, lo, lo, lo droppano loro, non ha senso. No. Monella! Mm. Mi ha fatto sprecare un, un frutto. dove Dov'è con. Le puoi dove comprare? Ah, eccolo in 3D. Sto Monella qua. Mona! Sei un Mona! Mattivo! Ah, yeah. Ma Aia! Qui non c'eravate! Cosa forte? Eh, forse lo sto usando. Non lo sto usando. Forse lo sto usando. Forse dovresti usare Bombo per ucciderli. Forse no. Forse sì. <coughs> io ho usato bombo mmm forse l'ho usato pure io e allora perché non lo volevi usare sì, non lo so non lo so ehi che dici bombo no non le prenderle con dei cavallini miei tre io ne mangio <mianniamo> tra poco non è più potrei più mangiare e comunque no non stare ok buttati Giù giù giù giù giù giù sempre più giù giù giù giù dell'acqua la Tavoletta con giù giù giù giù giù ah sì giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù No, che non sottilino, anche c'entra sottilino. Sottilino è inutile, non ti Manu. vuole nessuno! Maledetto sottilino! Mm. Ah, è giusto. Non so, puoi so. nuotare. Puoi nuotare con i pezzi. Ah, ok, rai. no, non posso fare così però.. ma è, ma è meglio, meglio. usare Kilo. Giusto. Perché non mi vengono mai in mente queste cose? Che sei oh, scemo? No. Oh. Comunque in 3D sta amarghi brutto. Ah si? Sì. Ti faccio vedere sì, io Marghi Bruco in 3D! Faccio vedere il Marghru in 4D! No, no, nell'acqua! Come? Sì, sta nell'acqua, Marghi Bruco sì? allora l'avrei già sconfitto per sbaglio. No, no, no non ho No, no, no l'ho fatto oggi il livello, l'ho visto Marghi Bruco nell'acqua. Sarà, sarà caduto. e eh, appunto sarà caduto forse. Perché è impossibile, allora porto il nostro pixel fidato per trasportare noi stessi. Ok? Non c'è nessun segreto, tranne quello squid. squig. Squig squad Eh, grazie, non hai fatto pure di star. Vabbè. Oh, no! Ci sono i nuovi nemici. I nuovi. <coughs> ah, davvero ci hanno messo così tanto tempo loro per arrivare là. Ah, grazie. Perfetto, sono spariti dentro il tubo, vero? Yes! Ah, non lo so! Non sì. lo, sono cieco! Oh. In effetti, non so qua, come veda una, una persona in 2D. Mm, pescotta. Più buona delle code cavalline. Mangiano la coda cavallina e poi mangiano pescotto. Non la mangiano pescolta. la pescotta. La grebba! Cioè, eh, sì, appunto. Sedere! Ok hanno... Ah, mi sa 20 di vita si sì, vabbè non importa l'importante è non capestare anzi no, un... non consiglia un bombo ho detto bombo lo so lol oh, era e erano blocchi di cartone in 3D eh si sì. era soltanto... avevamo disegnato così dovremmo andare lì ma non ci andiamo dopo però voglio vedere qui non c'è da lì sono venuti i clubba barra mazzuoli clubba Club. club i uh, mazzuoli ok qui c'è un tubo che non entra in 3D. Ma e ma... non ti porta a nessuna parte mm, Mango tropico Togli qualcosa sì, una... Io faccio il fungo volta, Non mi sì. serve okay. Oppure la stella accademia Ok ma potresti usare una, una carta catture se... Se Su chi? Su qualcuno Se lo incontri okay. Più avanti stanno dei nemici Però più avanti Quindi meglio prendere la, il mango tropico siamo un da cavallo. Uh, butta il cibo spaziale che ce l'hai dal mondo 4 e non lo usi. Non serve. Cioè, ok, allora vivo... togli il fungo volta che non lo usi. Paralizza i nemici. E so, che ne ha bisogno? Lo può fare pure di, di, di Mensio. Uh, di... Giro bello tutto. Eh, giro fare... nello. Okay. No, no, no, vai, vai, vai, vai lì. Sulla okay. montagna, scala la montagna. Non c'è niente. Scala la montagna. Vedi? Ok, questa cosa è, fa è facile con Peach, difficile con Bowser e super facile con Mario, perché con Mario puoi fare così. Perché è difficile con Peach, Bowser? È, è facile con Mario. Ma è vero, so. Bowser è grasso. Eh, appunto. Bowser <laughs> okay. ora, non ora. Non ci entra in quello spazio. E ora? Ehm, um, vediamo cos'era. Ah, ah sì, buttati, buttati. Peach. No, buttati. Dov'è? Uh, da a sinistra. E' attento, devi salire su quel tubo. No, sei andato... A non usare porte. Pixie, Mario, P. Anzi no, non fare così. C'è un altro sì, metodo. Non lo voglio con Pitch. Eh, con Pitch potresti fare. No, nel senso, c'è un altro metodo per... Uh, No no no no, così, così, così, no no no, non troppo No no no no, no, non ci sei ah. Basta entrare, salire no. <ride> lì Ti ho fatto fare una strada a casa Cosa? Lì sopra sì. ah. non è Ma tanto quella strada ti servirà comunque ah, wow. Io ho fatto così però <ride> Però vabbè Ok qui c'è la pietra del fuoco No, non c'è niente no, Si vuoi? dice come usare le, le varie pietre Qui, qui c'è uno schifo Ci Gio sono le monete cioè, qui uno Ora vado un attimo in bagno, scusate No, io qui sono in bagno a vivo. Vabbè basta che ti ricordi quello e poi vai su per... e... e salta che c'è un blocco nascosto Dove? Uh, vai su quella cosa alta e poi lì c'è un blocco nascosto Dove? Su quella cosa dove ti ho fatto salire Ah e vai lì avanti che sta una carta tua un oh mio dio ok um. c'è un ultra fungo shape non c'è una carta cazzo Ah, uh, togliamo una stella carenze. Oh mio dio che volata no no ah, oh, no Ah, no non la voglio ok niente C'è soltanto quel vulcano lì okay, possiamo tornare lì bonjour l'hai trovata la carta cattura? Eh, no c'era un ultra fungo scelto non ah non ok mi sono oh, ricordato e ho dovuto tornare la stella cadente che hai inizio sì, allora eh, vai sul coso alto sul coso alto Fai. quello che ti ho fatto fare il tubo? no il coso alto questo. Ve lo faccio con Mario, meglio con Peach eh, e... Sì, io Bowser. Io li ho fatti in ordine, cioè, prima ho usato Bowser, poi ho usato Peach e poi ho usato Mario. Ok. mi dici. Scusate se prima vi ho spoilerato praticamente tutto. Eh, ho detto ho detto che c'era il coso. C'era una... Ok, qui bisogna inserire le tavolette da qualche... da qualche so. E da qualche minice. Nello stesso ordine del vulcano. Quindi... No, no non lì. In mezzo a quella dell'acqua. Ok, e basta, lascialo lì. Ora puoi entrare in una delle porte. Nella porta quella quella grande. Quella grande, sono tutte della stessa dimensione. Sono proposta qui, perché l'altra, cioè lì diciamo, c'è un tubo che è bloccato. Che consiglia? No, niente consiglio. Non consiglia. Quello. Com'è che si chiama? Wow! Ah. Girondello. Girondello tutti quanti ucciderà. Ok. E sui loro. Cosa pausa si tengo Ok, allora. Pixel, girondello. Chi Questa cosa è so completamente so inutile. Girondello vite su riscovera! Ti fa semplicemente vedere che lì sta quella, quella cosa che abbiamo visto pure nelle scorso episodio. No. Ma no, potrebbe esserci di più. No, non c'è niente. No, non c'è di più. Appunto. <ride> Girondello adesso i nemici storiranno. La prima Bowser userà. Take this, dice Girondello. Basta uccidere. La coda per farlo fuori con Bowser Power è più facile, sì. Eh si sì. Non c'è niente per dire, non ti serve. Se allora fare così per sì, sì, girarlo. Allora. E calpestare la coda. Se mi vede ti, mi fa male. Guardate, vi faccio vedere. Ci sono due cose in più. Cui... d eh, no. no, ma quello l'abbiamo già visto nel terzo livello. XD, Giro non quello la ok lì c'è un amnesio o un maledizio non lo prendete che c'è qualcosa qui ok c'è la cosa del fuoco cosa Bowser Bowser power oh no il mammut sono sicuro no non c'è il mammut però c'è Bowser che è un mammut ok eccola qui bene bene bene bene lo diceva perfetto tre, Bowser ora sì. è re In questo castello venerate Bowser eh, veneratelo, e venerate se non vi uccide Robo Bowser, Provo Bowser. Okay, ok allora c'è il maledizio che ora non storbiamo ecco no no benizza. Benizza un'esterno e fare diventare amnesio il dimenticanza per usate le... Bowser <ride> oppure okay. porte vedi che l'abilità di Bowser è il fuoco quindi ah è vero Usiamo Beh, porte. Forte. possiamo saltare via addosso come no boh uh, boh uh, boh boh boh protezio se sì, il protezio ciao ciao lol mm. aveva soltanto 3 pb. Sì, comunque quei blocchi se li premetti tutti ah giusto nel... i blocchi tutti, ah, tutti. Giusto, i blocchi non posso si sì, premette tutti nel molto c'è un pixel opzionale che toglie gli effetti negativi o, o gli effetti in generale però no, ora sì. ora come ora non ce l'abbiamo okay? sta in svolta di qua in quella porta chiusa che stava Ok. No, non è. Sì, è quello, per me. Ok, allora. Colpisci velocemente. Ah, è vero, sì, però si aproso. Con questo però... siamo, siamo un casino di punti. Oh! Give me your power. Mm. Siì, corri, corri, corri fantafungo, fantafungo no non è un fantafungo, è un fungo blu no, è un fantafungo. ok no. prendi, prendi visto che ora c'è le cose per. no, non è vero non è no, si eh, sono annullati in effetti no. dov'è l'altro fungo? Uh, no! nooo ecco. okay. solo tu li hai trovati, io non li trovo questi ecco il fungo blu ah ecco, quello è il fungo blu Sì, è quello L'avevi preso, preso prima del fantafungo. E comunque non si chiama fantafungo, fungo zombie. Eh fantafungo sì. è l'oggetto. Easy come mangiare un fungo. E eh. da un casino di, di soldi. Però non l'hai preso. Soldi! Non fa niente, dai. A chi importa? Beh, facevi tipo due level ecco up. Qui. Usa Bowser, Bowser! Bowser adesso verrà circondato dai suoi peggiori nemici. <ride> Anzi, Mario verrà circondato. <ride> appunto. Oh no! Una volta io ho circondato. Pillole Bowser. Bowser. Che poi Mario è così basso. Okay. Che dove erano fatto le pillole Bowser? Vai indietro. Ci sono Aspetta. un sacco di altre porte, non c'è nient'altro da fare. Come un sacco di altre porte? Sì, sì, ce n'era solo una. No, ah, prima però devo andare in, in cima alla montagna a mettere la tavola non serve lo fallo dopo lo fallo dopo eh allora qui ci sono no qui ci sono la passione da dove sei venuto quelle per andare al vulcano lì c'era una pianta piragna qui non si può andare lì c'è il mazzuolo. siete pronti? forza l'attacco i provi. non fanno niente ah si si suicidano mi eh. sa che droppano un, un oggetto importante i mazzuoli, però oh no, ce lo scorre il giorno, qui, no, non si può, sicuro? Ok, non si può, protezio, Ah, protezio può respingere i proiettili. perfetto, grazie per il tuo sacrificio minibagno. Mi sa che il mazzuolo ah. è, una, è una traduzione, è una specie rara, no, è, un, è una traduzione, eh. Consigli. è eh, una traduzione è proprio lo schifo. Blocco invisibile, sì sì. Non ok, lo, ah, dai, ma non, lo... se, non te lo fa, Pagli. Ti fa solo l'idea. Ma mi sa che non, non puoi fare l'idea. Mi ami. E se io salissi ancora qui su? No, non puoi. No, eh? No. Va bene. Entriamo qui o allora. no? Giusto? Prima no. No, vabbè. Non so stai. Non si può fare Vai. Dove devo andare allora? E vai avanti, guarda le cose S Che lì c'è fine livello Ecco, bravo Lì, lì c'era scritto Cioè mm, C'è una bevanda Tonico Plus che attacca, che raddoppia l'attacco per un po' mm, Buono, buono Ce lo teniamo al posto della carta cazzo usala, usala con il club Ah, giusto Però questo rende inutile la, la bevanda. Vai, catturalo. Yeah. Bravo. Come rende inutile la bevanda? Perché non devi più combatterlo. E però. allora? La, la bevanda bisogna usarla per averlo fettata. Lo so. E allora perché? Lo so, stavo stessando. Comunque... È rimasto solo in un bowser. No, sì, non puoi... No, non Uh, comunque lì ti dicono di accendere il fuoco. In in in in ok, in ora non sì. devi salire. Ora vai ah. mm. mm. <coughs> Non pensavo che... No, che, che ho perso tutti i miei piccoli eh. amici. Vabbè, lì ti dicono di andare in fondo al mare. Lì c'è il fine. Livello. No, non posso. Eh, appunto. Ma ancora lo sento. Siete arrivati, finalmente! Oh no, di Ah! Allora. Siete arrivati finalmente. Grrrrg! Mm. Sono il nuovo Bowser! <ride> non, non aspettavo così tanto da quella... da quando quella bella rosa... da quando quella rosa mi ha dato buca tanto tempo fa. Volevate farmi perdere la concentrazione, Psst, vero? Parla di Anastasia! Vi piacciono, vi piacciono i trucchetti, eh? Spiacente di livello. Pensavate davvero che sarei cascato in un trannello così bassa lega? E comunque vedi che eh, Pugnazzo era qui e non nel 4. Cioè, eh, e vedete... no. No, È l'altro no. sta due volte. Vabbè oh non fa niente. Oh, te... eh, no, perché mi è... non mi hai dato ragione? se ora in cerchio. No, tu hai detto che stava nel 3. Beh vabbè, temo che questo tizio abbia preso un grosso abbaglio. Mm. Ma da che abbaglio? Bada come parla, insetto, smettila col ronzio e facciamo una finita una volta per tutte. Possiamo scontrarci tutte le volte che vuoi, ma finirà sempre allo stesso modo. Mario ti farà una puzza in faccia <ride> e tu scapperai. Fatti a parte. Ah, le puzze le gra faccio io! Grazie! Parole grosse per la minuscola farfalletta. Io ho imparato all'accademia di Wario per farle scorreggere, quindi sono il <ride> mio Voglio delle scuse, è per scritto, per devi scrivere con la lingua. Vuole lingua, è un Salute a te, pugnazzo. Ma anche un pizzeri, quindi quello che vedi è. Tu tu tu! Oh no! Battaglia in doppia! Ah, ci incontriamo di nuovo, come codicching bichini pelosi su una nave battuta da leoni. Perché questa metafora? Che vuoi, Menzo? Non mi serve il tuo aiuto. Levote da mezzo. Ah, un milione di scuse. È belunghi. What? È ben lunghi da me voler essere giusta. Il caso vuole che il mio conoscente si trovi qui. E' venuto a fare un saluto. Fare un saluto, eh? Esatto, poi vi ho visto e ho pensato, forse la mia magia può essere d'aiuto qui. Lui conosce lo sapiens, attenzione. Oh no! Non è vero, sto scherzando. Forse. Boh, non me lo ricordo manco io. Sì. Stai sto certo stai siano che non sarò di impaccio, Lotta come desideri. Ciao. Wow. Haha. Niente da che. Deve preoccuparsi. Allora, forse non avevo capito bene. Ora non, non la scampate più. Eccomi Pugnazzo, più bello e più forte le prime. E allora facciamo una volta a pari netto. Bowser, scelgo te. Sì. Bowser è il protetto, la coppia è migliore. Però io preferisco Manolo perché per i vecchi tempi. Quando faceva oh. da più pena. Ma... Basta fare così per favore. No! Comunque, uh, io, io quando ho giocato sono morto con i mazzuoli, ma no. non sono morto con Pugnazzi. Pugnazzi. No, per prima. no. no le mosse l'hai voluto tu! Sei con la fase del piano Pausa Power! Ah! Devi eh, so volare! Buah! Buu! Usa Manolo Così lo assorbisci uh. e. Vabbè! Grablo! E no. mie braccia si muovono a caso! Ho un occhio così e mi sto ginocchiando come dovessi chiederti una cosa! Amma Pao e se va di la volta, basta, ma tu è troppo. Vabbè, ti batteremo una terza volta, se ti fa piacere. Anche quarta, eh. Come posso presentarmi, al Conte ora? Non posso, metti fino al mio supplizio. GOROROR! Sì, ha allora, ho fatto la stessa risata di più, prima. Che, che sceglie da <fio> lacrime. Fallo, dico, sul serio, non giuro il mio anglo. Beh, no, forse non ce l'ho. Non mi ho mai confessato la rossa del mio amore. Beh, tanto se fermi Ma Bowser poi, e poi il mondo verrà distrutto, quindi... Ma basta! Un guerriero coraggioso non deve parlare, per la fine sarà vicino. Quindi, Ora ho l'absorbito, felicevi, da Mergenova. Oh. Ok. Salutate, sì. Lugiazzo, com'andate? Non ti rende nessun questa è una faccione importante. Sai che si giocava la privacy, sì, eh? No. Certo, certo, è chiaro, è una questione non Tuttavia, Pugnazzo, prima che ti abbia verso il vino, a seconda di prova. Ho qualcosa che penso che abbia, spero che tu voglia provarci. Tu sei fuori! Non è il momento. Oh, uh, non è il momento, eh? Se questa cosa aiutasse il conto Mmm, fammi ci pensare. Per con eh in questo caso, mmm, va bene. No, a allora no, voi! Eh. Ne avete preso abbastanza per oggi. Me ne potete andare? Ricordatevi però, pare per se meglio migliorare un po' prima che ci incontriamo. Sì, infatti. Un attimo, che okay. quella tutta la par partella su un conte, l'onore, eccet, ecc. Ecce. Ehi, infatti, io vivo per il conte. Non posso fare di se lui non lo dice. Il mio cuore è debole, quindi abbastanza. Quindi abbasta. Ora in poi so tutto muscoli e niente certo. Il passato non è niente. Tutto ciò che conta è il futuro, conta c'è solo questo. Ma quale è il futuro se volete distruggere il mondo? Se vedemo. È ora di separarsi, ciao. Ho fatto pure così, cucola. Sì. Era... Yeah! Wario ah, ah. sarebbe fiero di lui, di nuovo. Bah, che pupone. Pupone. <rugge> Ok, oh, ora possiamo. Vai avanti! Aspetta, devo incenerire questa... Non serve, le anelle le le le le le le le le... sono, sono immuni al fuoco e alle esplosioni. Wow, alle esplosioni. Sì. Wow, e cos'è uno scarafaggio che è in... immune <ride> alle radiazioni della bomba? ta ta tanta! Margherita! Prendiamo con Manolo! Io l'ho presa con Manolo per mi è scappata. Un personaggio! Passata. Vai Manolo! NOOOOOO Cosa? Quando? Ma dai... Ehm... Um... No dai, di nuovo! Pugnazzo! Ma dai... Beh, ci rivediamo un altro po' alle battaglia. Uffa, però... Ok, siamo tornati di nuovo. Stavolta ho perso meno vita nel combattimento spero che ci sia di nuovo la margherita perché stavolta gli do una bella lezione eccola. Adesso basta che la prendo con il mano e la porti anzi meglio se non la porti, sennò poi si suicida nel baratro cosa faccio? Chi usa... Prende? prendi protezzi. oppure se puoi usa il ah no, sei già sventata no, eh. porla qui la dobbiamo uccidere a tutti i costi <ride> poverina mi non volevi ucciderlo certo che volevo no, no non, vole non volevi no, no no no ok mangia subito il cibo stavolta perché se non quella avete visto quanto danno una fungo shake ti dà 50 sì, lo so però no? ne hai due beh mangia una coda cavallina però serve per fare essere suicidato Eh dai! Manco io l'ho presa. Le odio le margherite. Ma danno proprio tanti soldi, voi non potete capire. Se non avete giocato a suo gioco. Non... non potete capire quanti soldi. Bei un po' capire, basta vedere un, un video di uno che uscire. Agli Vabbè, però so, era un, un per dire, ah, so, so. Ok, gira intorno a Yoshi perché te l'hanno detto io sì, lo volta. so. Quante volte un'altra sola? Sì. Yeeeh! Pietra ghiaccio! Ora risaliamo dalla schiena come i peccati in Undertale. Ok. Mm -hmm. Aia. Ah, yeah. E ora possiamo coronare al... al... Popolo. quindi... niente, taglio, non lo so. No, sai sei proprio qui ok anche so, sì, sì. se non siamo qui si sì, sembra no sto... non stiamo qui intendo non, non siamo più dove è live di ok allora ah era una battuta no non era una battuta era un una battuta lasciamo perdere non si può velocizzare questa parte? non lo so però è... ok non so come faccia questa piattaforma a stare qui a pensare, però okay. allora qui ci va vale il pietra piaccia. pietra ah pietra si sì. non penso a un il ma che stupidaggine cosa? ma che? ma cosa? Oh. no ok hanno scesi un po' ehi tu Ah, che divertente questo pizza. Io sono una crevata. Che? Nessuna risposta, mi stai ignorando? Eppure, quello era un sì. provo di nuovo, parlami, ti prego. No, ottimo. Era da un pezzo uh -huh. che non sentivo delle voci che non parlavo. Bisogna ammirare le persone come ci si sente. Se non parli, nessuno ti ascolta. Una domanda, hai in qualcosa, me la sussurri? Oh, il divertimento. Scrivi qualcosa di stupidissimo. Ok, tagliamo ok eccoci oh sì, è perfetto mi piace ottima scelta per ritmo ha proprio fatto centro il mio cuore ma wow. questo aspetta solo un attimo <susurra> io amo mario <susurra> <susurra> questo è tuo, il tuo motto principi che rispetto principi che rispetti, magnifico mi sembra un cedito, conosce, ti sapere cosa ti guida e non mi scherzo, non mi sentivo così da tempo, forse quando sono diventato un pixel, devo salire su questo treno delle buone situazioni, Mi tengo contento. Okay. ok E sparisce, sparisce il protezio, protezio. Mm -hmm. un attimo tra poco, ecco è sparito no. ok, <ride> adesso possiamo uscire il martello per fare un, un gran danno anche per spaccare i blocchi enormi gialli oh yeah Okay. Fa, fa il doppio dei danni quindi usando bowser fa il quadro dei danni quindi è super mega super efficace ok spacchiamo il coso ok martolomeo martolomeo è uno dei feature che, che non verrà usato per fare cose prima cioè dopo ok e siamo nella caverna purtroppo nella caverna dei... dei cose dei pizza cosa c'è qui? non c'è niente ok questa Lille calerna, Lille che, Lille. Che è caverna che noia questa caverna perché nel prossimo livello incontreremo un personaggio molto fastidioso a mio parere beh non è che facciamo no, non ma con i dialoghi sono lunghi sono devastanti si in effetti salviamo ok ci okay. vediamo alla prossima parte ciao